Buonasera, buonasera a tutti in questa affosissima, almeno qua a Milano, serata. Benvenuti a questo appuntamento del canale Geopolitica di Sottosopra. Questa sera io sono Fulvio Scaglione e io ho il piacere, molto piacere, di eh, eh, parlare e far parlare soprattutto Giacomo Gabellini, che è un eh, esperto di politica internazionale e di geopolitica, eh, giornalista, saggista, ha molti libri, Importanti all'attivo, ha scritto su Israele, geopolitica di una piccola grande potenza, sulla Germania, che è poi il tema della nostra serata, di, che andremo ad affrontare fra pochissimo: eh, sulla continuità politica, economica e strategica della Germania, ha scritto sulla genesi, formazione e sgretolamento dell'ordine economico statunitense, sulla dottrina Moro, l'egemonia statunitense, quindi, come vedete, uno spettro di interessi. Eh, molto molto ampio e molto interessante quindi grazie Giacomo per essere con noi benvenuto in eh, questo forum virtuale di Sottosopra grazie a voi come dicevo prima eh, abbiamo scelto uno, uno spicchio dei tuoi vasti interessi che è quello della, della Germania che in questo momento è un paese eh, molto interessante da seguire per tutto quanto sta avvenendo sia all'interno della Germania sia Direi forse anche e soprattutto all'esterno della Germania. Ti farei come domanda d'esordio una domanda molto, eh, molto banale: Com come la vedi la Germania di adesso, la Germania di Scholz, la Germania del dopo Merkel? Cioè, una Germania che non sembra più la Germania, come dire, eh, eh, rispettata, autorevole dei, dei lunghi anni del cancellierato Merkel, sembra una Germania un po' più confusa, un po' più debole, un po' più smarrita, ecco, chiedo a te però naturalmente eh, direi che sono d'accordo vedo un paese ridimensionato nelle sue ambizioni eh, dotato di una leadership meno eh, convinta meno anche conscia dei, dei propri limiti e dei propri mezzi e quindi prevedo che la Germania attraverserà un periodo di difficoltà strutturale piuttosto pronunciato eh, basti pensare che il paese chiaramente il paese cardine dell'Unione Europea del, del vecchio continente anche preso anche in, inteso non solo politicamente ma anche geograficamente eh, ci sono stati diversi esponenti del governo ucraino che hanno parlato di Schulz come di una salsiccia gli hanno dato della salsiccia apertamente quindi la Germania ehm, è stata ridotta diciamo a rango quasi di paria proprio per per la, le sue decisioni strategiche assunte in passato, che eh, fondamentalmente hanno un problema di fondo colossale. La Germania è un paese mercantilista: eh, dipende tra il, 6, tra il 5 e il 7% del suo PIL dipende dalle esportazioni. È una quota notevole, notevolissima, quasi che non ha uguali nel resto del mondo e Chiaramente ha delle implicazioni un commercio estero di questo tipo, per esempio il fatto che eh, mercati di sbocco fondamentali sono la Russia e la Cina e allo stesso tempo la Russia è anche un fornitore di materie prime a prezzi relativamente ridotti che hanno consentito per l'appunto alla manifattura tedesca di, di ricavarsi ampi spazi di mercato in tutto il mondo. Nel momento in cui rimane un paese presidiato militarmente da dall'esercito statunitense hai perso la seconda guerra mondiale chiaramente è un dato di fatto incontrovertibile e che continua a pesare tantissimo su questo paese però hai ambizioni mondiali perché cerchi di ritagliarti come dicevo spazi di manovra anche verso oriente e segnatamente verso quelli che si configurano come i nemici come gli avversari strategici degli Stati Uniti e si viene a creare una contraddizione una contraddizione che è stata tenuta Diciamo, eh, è stata resa sostenibile per diversi anni da, dal, dall'equilibrismo della Merkel e che adesso invece i nodi sono venuti al pettine perché come dicevo la manifattura eh, tedesca si basa sulle forniture russe e le forniture russe potrebbero non arrivare più se non vengono, più, vengono meno le forniture russe salgono i prezzi delle, degli input essendo un'economia di trasformazione pagherà Dazio a gradato in termini di rincaro delle, delle sue merci che va ad esportare che pretende di esportare verso il resto del mondo che perderanno di competitività e per un paese come dicevo che eh, poggia non solo per il PIL ma anche per il dato occupazionale anche per gli equilibri sociali interni dipende parecchio tantissimo dall'esportazione eh, si pronunciano periodi parecchio difficili per un cancelliere che è subentrato da pochissimi mesi alla eh, Merkel che è in da, era in sella da 15 anni, 17 anni eh, si, si tratta di una sfida di non poco conto che Scholz onestamente a mio modesto parere non sembra particolarmente attrezzato a sostenere Senti io ti chiedo scusa le mie domande saranno un po' così random andrò dove mi porta il cuore come diceva certo. il, il romanzo no? adesso è molto diventato molto di moda in questa eh, nouvelle vague di atlantismo spinto criticare la politica della Merkel no, perché la Merkel avrebbe insomma, per, per anche per le ragioni che hai appena detto tu però io mi, mi domando una cosa il, il gas russo noi l'Europa e quindi anche la Germania importa il gas russo dalla fine degli anni 50 e in questi 60 anni di importazione eh, di gas russo e di esportazione evidentemente dalla Russia sostanzialmente non ci sono mai stati grossissimi problemi tranne forse nel 2008 quando ci fu la crisi tra Russia e Ucraina e poi ci fu un'altra crisi nel 2005 ma durò tre giorni quindi non insomma, chiamarla crisi mi sembra un po' tanto questo gas era il più economico a disposizione sul mercato no? e quindi ha, in qualche modo è stato uno dei vettori del, del, del boom economico europeo se vogliamo dirlo in altro modo del boom economico della Germania che poi è stato uno dei vettori a sua volta del boom economico dell'Europa allora io mi domando ma tutte queste critiche alla Merkel secondo te che sei uno studioso di Germania uno specialista di Germania hanno senso o è il senno del poi? cioè non è che possiamo pensare che 30 anni fa non dovevamo comprare il gas russo perché 30 anni dopo avrebbero invaso l'Ucraina credo no Direi che in buona, la, io sono un critico della Merkel, però focalizzo le mie critiche su altri fattori, per esempio, sul, su quelle. su ma non è tanto la Merkel, quella è proprio la predisposizione economica tedesca verso l'austerità, l'ordoliberismo, il fatto di ancorare la propria crescita sulla disponibilità del resto del mondo a importare le tue merci, che è una cosa che può andare bene per un certo periodo, ma strutturalmente nel medio-lungo medio periodo diventa insostenibile. La Merkel però dall'altro punto di vista ha cercato di tutelare i propri interessi nazionali che consistevano proprio in quello che giustamente dicevi tu cioè nel approvisionarsi di materie prime, come dicevo prima essendo un'economia un di trasformazione che dipende quindi per, a, essendo priva di eh, materie prime fondamentali deve importare dall'estero. Importa materie prime le trasforma in prodotti finiti o materie primo semilavorate che trasforma in materie finite dal medio alto valore, altissimo valore aggiunto aerei, eh, automobili eh, famosi in tutto il mondo l'automobilistica la, tedesca non, non, ce, non devo certamente dirlo io quindi da questo punto di vista eh, le decisioni della Merkel sono in linea con gli interessi economici del paese eh, a questo si è associato per esempio un um, progetto che secondo me eh, è notevole eh, che la Germania eh, cioè, aveva portato avanti già un secolo fa, più di un secolo fa più o meno, cioè quello di aggregare, di fungere da aggregatore per i paesi dell'Europa dell orientale, che, in cui ha decentrato inizialmente le produzioni dal relativamente scarso valore aggiunto, paesi che fra l'altro. Nella, non fanno parte dell'euro quindi de, dell'eurozona, quindi non hanno l'euro ma hanno monete agganciate all'euro monete relativamente svalutate rispetto alle quali l'euro ha un potere d'acquisto accresciuto. Praticamente ha decentrato le produzioni dal basso valore aggiunto in questi paesi da cui reimporta come dicevo prima semi lavorati che poi vengono assemblati in Germania e riesportati all'estero. Ha costruito un, un blocco economico gigantesco in tutta l'Europa centrale che centro orientale, di cui fanno parte Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Romania, che raggruppa in totale circa più di 100 milioni di abitanti che conferisce, a mio parere, alla Germania un potere non solo economico ma anche politico, di gran lunga superiore a quella che, la se, quella che è la sua stazza formale di paesi di 80 milioni di abitanti. Eh, condiziona le decisioni, il benessere di questi paesi è venuto a dipendere proprio dal loro ancoraggio alla catena del valore tedesca. Eh, quindi credo che la Merkel il contrattare di questa cosa era proprio approvvigionarsi di materie prime a prezzi relativamente ridotti e l'unico paese che era in grado di soddisfare come giustamente dicevi tu, di soddisfare questo, questo bisogno era la, la Russia non solo per eh, chiaramente il, il gas e il petrolio rivestono, rivestono un ruolo fondamentale ma anche le materie, altre materie prime eh, che, di cui ha bisogno proprio l'industria manifatturiera tedesca sono state fornite giustamente dalla, dalla Russia e, e la Merkel ha cercato di andare incontro a questo, a questo bisogno poi chiaramente l'attantismo è, è un problema questi paesi a cui tu facevi riferimento che fungono da periferia fordista dell'hub industriale tedesco hanno il difetto che sì dipendono economicamente dalla Germania ma politicamente sono molto più legati agli Stati Uniti rispetto all'Unione Europea quindi eh, tendono ad avere una, una percezione della sicurezza del, e anche proprio la loro collocazione geopolitica, eh, molto più tendono ad avvicinarsi molto di più agli Stati Uniti rispetto a quanto non facciano rispetto all'Unione Europea, da cui prendono, hanno preso tantissimi finanziamenti che hanno permesso per esempio a un paese come la Polonia di ammodernare tutte le proprie infrastrutture, finanziamenti per inciso che vengono quasi sempre stornati dal, dal dall'Europa meridionale e vengono reindirizzati verso l'Europa orientale e hanno permesso a questi paesi di crescere. Ma questi paesi allo stesso tempo tendono a seguire in maniera quasi cieca, direi, e si vede proprio in questi giorni con le decisioni assunte dalla, dalla Lituania dalla Polonia, eh, la linea imposta dagli Stati Uniti, la linea dell'oltranzismo che cozza pesantemente con gli interessi della vecchia Europa, quella come la chiamava Rumsfeld, la vecchia Europa che tende ad avere degli interessi economici che non coincidono con quelli degli Stati Uniti, che dipendono dalla preservazione di un rapporto collaborativo, quantomeno collaborativo, con la Federazione russa e che invece gli Stati Uniti intendono decidere da almeno il 1945. Quindi praticamente prendono i soldi a Bruxelles e gli ordini a Washington, diciamo? Eh, a me sembra che proprio sia, sia proprio così. Eh, un collaboratore del eh, non mi ricordo se era un, un ministro o un sottosegretario del governo polacco di Kaczynski parlò a suo tempo di, eh, della prospettiva di trasformare la Polonia in una porta aerea inaffondabile degli Stati Uniti in cui dislocare proprio armi atomiche eh, puntate contro la Russia eh, sono cose che non, non, non sono esattamente in linea con gli interessi di, un paese, di paesi eh, industriali che hanno una, una forte propensione anche al mercantini industriali come la Germania e anche l'Italia chiaramente, come, come ad esempio la Lituania sta questi giorni chiudendo il passaggio ai rifornimenti che vanno dalla Russia, dal, dal corpo della Russia principale clave di Kaliningrad, e sono, sono manovre che sono pericolose e soprattutto eh, segnalano una, un deficit chiaro, strategico e eh, clamoroso del, dell'Unione Europea che ha inglobato il proprio interno tutti questi paesi che poi nel corso degli anni hanno monopolizzato la sua politica estera, eh, che hanno, hanno fatto invocare all'Unione Europea una deriva antirussa che dal nostro punto di vista, economia come dicevo prima, di trasformazione come quella tedesca e italiana, sono catastrofiche. Ma secondo te, considerato il, diciamo, Scholz, salsiccia, come dice sure. l'ambasciatore ucraino Melnik, no, un giorno sì, un giorno no? È considerato Macron azzoppato dai risultati delle elezioni politiche. L'asse tedesco-francese, che era un po' la spina dorsale del, dell'Unione Europea, è, è andato o è un momento così di disbandamento? Io credo ho sempre creduto che fosse una, una simulazione, una costruzione retorica l'asse franco-tedesco perché in fin dei conti Germania e Francia sono paesi incomparabili da ogni punto di vista la Francia ha un vaso di coccio rispetto alla Germania sì, ha il diritto di veto in sede delle Nazioni Unite, ha la force de frappe ma l'atto pratico ha una capacità di influenza molto contenuta rispetto alla stessa determinazione degli indirizzi europei eh, chiaramente eh, la Francia risente di... Eh, questo secondo me eh, è interessante notare la, il tempismo del discorso che ha fatto Putin al forum di San Pietroburgo e l'esito delle elezioni legislative in Francia che hanno visto una stensione molto alta, molto elevata e hanno visto il, il Macron eh, rif, subire una colossale disfatta perché in fin dei conti ha visto i suoi avversari... Eh, Ottenere notevoli posizioni di vantaggio rispetto a come allo scenario che si prefigurava solo qualche giorno prima, e Putin, nel suo discorso di San Pietroburgo, ha parlato dell'Unione Europea come di uno spazio governato da burocrati che sono completamente. Eh, cioè uno, diciamo, in preda a uno scollamento tra le elite, tra l'apparato dirigenziale che, che determina proprio gli indirizzi dell'Unione Europea e le popolazioni. E questo a ditta di Putin nella sua analisi, questo, diciamo, questa divaricazione avrebbe condotto all'affermazione di partiti, forze populiste nel senso deteriore del termine, demagogiche più che populiste direi, demagogiche che avrebbero condotto l'Europa a, un, a uno sfaldamento e la Francia mi sembra che sia uno dei paesi, il candidato principale a fare questa fine, un po' per le proprie dinamiche interne. Ricordo che è un paese che ha al proprio interno decine di migliaia di eh, francesi, cittadini francesi di origini eh, magrebine, che sono formalmente francesi ma che non si identificano come francesi. Eh, vivono nelle banlie, eh, non, non hanno un, sono, vivono una, conducono uno stile di vita sostanzialmente separato da quello del corpo della nazione e di, simmetricamente eh, la loro presenza ha favorito la l'affermazione di partiti di, che avevano, adesso cercano diciamo di, di mascherarla questa cosa, ma avevano una chiara connotazione xenofoba come Front National e, e quindi vediamo un paese polarizzato, immagino di un paese polarizzato che, essendo polarizzato al proprio interno, perde potere contrattuale anche in seno a questo fantomatico asse franco-tedesco. La Germania rimane il paese... Entrambi sono in fase declinante, ma la Francia è più declinante della Germania, secondo me. Quindi nell'ambito di questo rapporto bilaterale eh, gli equilibri tenderanno ancora di più a pendere a favore della Germania, specialmente per quanto concerne le politiche eh, economiche che si eh, dovranno adottare nei, nei, nei, nei mesi a venire, che torneranno verso l'austerità già preannunciata dalla, dal rialzo dei tassi di interesse da parte della, del, del fondo, del, della Banca Centrale Europea e che quindi si assisterà a un riallineamento di, di tutta la politica economica europea sulla, eh, sulle posizioni tedesche. E la Francia sarà uno dei principali perdenti di questa, secondo me di questa partita. E la Germania, che tu hai detto, non tanto come la Francia ma un po' declinante lo è anche lei, quali sono al momento i suoi punti deboli? Beh, come dicevo i punti deboli è il fatto di dipendere dall'export il fatto di avere un'occupazione una, una, un interna eh, che dipende molto dal fatto della da, dalla capacità di export del paese quindi se gli Stati Uniti la Cina eh, sono disposti ad, ad acquistare in massa BMW come hanno fatto BMW, Mercedes, Audi come hanno fatto in passato è, il paese ha una sua sostenibilità socio-economica nel momento in cui e questi, per, per vicissitudini eh, dovute agli eventi prima è arrivato Trump, Trump è stato il primo a cercare di mettere, in realtà aveva cominciato già Obama sotto Obama si erano registrati alcuni avvisaglie, alcuni messaggi trasversali che avevano un significato molto chiaro, però il cosiddetto Dieselgate era una, eh, per carità i fatti, a quanto pare erano reali ma credo fosse stato abbastanza strumentale come L'entità del danno provocato alla Volkswagen in termini sia di sanzioni sia di mh, immagine, eh, le multe rifilate a Deutsche Bank, il fatto che le agenzie di rating statunitense prendevano di mira le banche tedesche, eh, poi sotto Trump l'uso intensivo dei dazi, che eh, molti l'hanno preso giustamente per carità. Eh, hanno identificato come destinatario di queste misure la Cina ma anche la Germania è stata colpita pesantemente Trump ha inflitto Dazi e ha ri, ri, ridisegnato la struttura del NAFTA, l'accordo di libero scambio del, Nord, eh, del Nord, eh, Nord America in maniera tale da ostacolare l'export tedesco quindi c'è stata una crescente insofferenza da parte degli Stati Uniti nei confronti di queste politiche mercantilistiche tedesche e la Germania dal, dal suo punto di vista il ha tenuto il punto, ha cercato sempre comunque di conservare la propria. Mi ricordo che la Merkel parlò del fatto della necessità da parte dell'Europa di prendere in mano il proprio destino e quindi divorziare idealmente dagli Stati Uniti. Era proprio quel... un'affermazione che è maturata in quel clima creato proprio da Trump. Ma attualmente, con lo scoppio della crisi, della de degenerazione della crisi ucraina con uh, l'attacco russo all'Ucraina, si è venuta proprio a, si è venuta a creare una disintegrazione totale delle catene del de di approvvigionamento che già erano provate uh, da, seriamente messe in crisi dai due anni di pandemia. Che hanno fatto in modo che hanno messo in crisi la capacità dell'industria tedesca di, di ottenere, di approvvigionarsi delle risorse fondamentali di cui ha bisogno e quindi per la Germania la vedo veramente dura, paese propenso all'export che si trova di fronte a uno scenario in cui eh, quasi tutti i paesi fornitori tendono a mettere sotto controllo strategico dello Stato le proprie eh, riserve di materie prime e cominciano a fermarsi eh, posizioni, non dico neoprotezionistiche, ma poco ci manca, si, si, diciamo, si profila una segmentazione della, de, dello scenario globalizzato, per come l'abbiamo conosciuto, in blocchi economici molto meno comunicanti di prima. Chiaramente, per un paese che ha, ha basato la propria, eh, eh, il proprio benessere economico sulla disponibilità del resto proprio sul, sulla libertà degli scambi, sul fatto, sul, sulla, sulla disponibilità del resto del mondo ad accettare le, le proprie merci, eh, si profilano tempi piuttosto duri. Ecco, tu hai citato gli anni della pandemia come anni in cui sono fermentati dei segnali no, di, in Germania, intendo dire, di crisi, eccetera. Ecco, noi abbiamo avuto, perché siamo italiani, abbiamo alcuni piccoli complessi nei confronti della Germania e dei paesi del nord, la sensazione è che la Germania durante la pandemia invece avesse reagito molto bene, avesse fatto le cose per bene, eccetera. Invece, ecco, raccontaci un po' come è andata davvero. Ma è andata più o meno come è andata in Italia. La, la Germania ha avuto, eh, fra l'altro, un atteggiamento un po' tipicamente, mi dispiace dirlo tedesco, nel, conf, per, nel momento in cui si è eh, prospettata la, la possibilità di, per esempio, di mettere in accettare un vaccino anziché l'altro. AstraZeneca rispetto a Pfizer Biontech, che quest'ultimo vaccino ha una componente tedesca piuttosto, piuttosto importante, la Merkel assunse una posizione piuttosto strumentale, eh, decretando la sospensione delle somministrazioni che hanno già state avviate dei, dei vaccini eh, proprio per favorire il suo, fra virgolette, vaccino. Il vaccino non che aveva una componente tedesca al proprio interno, ma quello vabbè, sono battaglie di bottega. Nell'ambito proprio della gestione, eh, la gestione è stata un po' all'italiana, hanno lockdown generalizzati che hanno avuto gli, effetti, gli stessi effetti che hanno avuto in Italia. Poi giustamente, come dicevi tu, eh, eh, noi italiani abbiamo la, un, un po' il complesso di inferiorità, un po' l'esterofobia proprio, specialmente i partiti che... Eh, a loro dire si collocano a sinistra hanno un'esterofilia molto, molto pronunciata e quindi tendono a vedere nei provvedimenti nelle politiche assunte da paesi stranieri eh, effetti positivi a, a più non possa anche quando non esistono e il caso tedesco è proprio la germania ha adottato praticamente le stesse politiche che ha adottato l'italia ha ottenuto risultati comparabili commisurabili eh, il lockdown una misura che non si chiama Green Pass ma è che è molto simile gestione federale della, diciamo della, della pandemia quindi per cui la Merkel non ha il potere di decretare la chiusura delle scuole ma lo possono decretare i singoli lander e quindi è dopo anche l'ordinamento dello Stato che ha reso difficoltosa e frammentata questa gestione la mancanza di, di, centrali, di centralità diciamo nelle decisioni l'impossibilità da parte del governo di far valere su, sull'intero territorio nazionale decisioni univoche e, e espone a, a rischi perché un Lander un agisce in un modo, un Lander agisce in un altro facendo, magari si mettono anche in competizione tra loro per accreditarsi l'uno rispetto all'altro quindi è stata una gestione piuttosto disordinata e che non, diciamo, non propriamente confacente All'ordine, al rigorismo, alla, alla, alla, alla metodicità che contraddistingue i tedeschi. Ma secondo te questa, questa specie di triade che abbiamo visto in azione recentemente, Scholz, Draghi, Macron, è una cosa occasionale perché c'era questa opportunità, perché c'è la guerra, perché, perché, perché, o, o può prefigurare uno. Una larga, quello che era il binomio, può diventare un trinomio? La, la Germania può adattarsi ad una gestione, come dire, un po' più condivisa della sua influenza in Europa oppure no? Ne dubito. Io credo che l'attitudine che hanno le leadership tedesche sia quella di eh, dettare sempre la linea, almeno nel loro quello che loro considerano il loro cortile di casa che è l'Unione Europea. Per cui eh, credo che eh, in questo caso, però, il problema è che la, la linea non la dettano eh, i tedeschi, la dettano gli americani. Allora, la, mio, la mia interpretazione, eh, che può essere chiaramente errata, è che credo che le, questi leader siano lo stesso Draghi, Macron e Scholz. Ehm, comincino a risentire in termini proprio di popolarità e di appoggio cioè il, il progressivo scretolamento della base elettorale dovuto al fatto che l'inflazione che mh, sì, eh, molti imputano solo alla guerra ma in realtà ha origini che precedono la guerra perché è dovuta alla speculazione alla, un, a, un, a una gestione completamente mh, scriteriata del rapporto tra quello che dovrebbe essere lo Stato e i mercati e, tutto, tutto completamente a vantaggio di questi ultimi, che praticamente ha fatto salire i prezzi a dismisura, e questi prezzi cominciano ad erodere, a, a erodere i, nel, nel migliore dei casi, risparmi. In molti casi, a proprio a mangiare la capacità d'acquisto de, de, de, dei normali cittadini lavoratori europei. E, e, come dicevo, l'Italia è un paese che ha eh, ancora un risparmio privato piuttosto elevato, molto elevato, specialmente se raffrontato da altri paesi occidentali. E la Germania un po' meno, la Germania ha meno case di proprietà, e ha molte persone che vivono in affitto e quindi l'impatto dell'inflazione e soprattutto le prime avvisaglie che cominciano ad arrivare dalla Russia, perché sia chiaro che fino a questo momento la Russia eh, ha subito, ma non ha adottato misure eh, contro sanzioni propriamente dette, fatta eccezione per qualche, eh, una decina di misure che non hanno un impatto particolarmente. Nel momento in cui dovessero interrompersi le forniture di, di energia da parte della Russia, come la Russia sta cominciando a ventilare, a qui si profila un scenario catastrofico e probabilmente io la lettura che do di quel viaggio a Kiev eh, credo sia stato un eh, concreto, cioè da, dal punto di vista mediatico, eh, esternare a livello internazionale l'impressione che eh, diciamo dare l'idea di, un, di una coesione europea, quindi tre paesi cardine dell'Unione Europea che eh, si recano a Kiev per parlare eh, per tutti, a voce di tutti. In realtà credo che arrivati a Kiev abbiano cominciato ad esercitare qualche pressione sul governo ucraino, su Zelensky e suoi collaboratori affinché eh, cominciassero ad, a fare qualche apertura per predisporre, a un, cioè per preparare il terreno al, all'intavolamento di trattative diplomatiche che pongano fine al, al conflitto e quindi di a ricasco a un, una caduta delle, dei valori delle materie prime che al momento stanno mettendo in crisi spaventosa eh, non solo l'economia, ma anche proprio la sussistenza stessa delle famiglie. Perché ancora adesso siamo in estate, ma io voglio vedere quando arriverà ottobre-novembre, con le scorte quasi a zero, come, come affronteremo l'inverno. In Italia già è sostenibile, ma in Germania l'inverno è piuttosto rigido. Per cui si prospettano tempi non proprio iliaci. Eh, eh, Die Welt, eh, come tu sai benissimo, ha scritto proprio apertamente che i tre erano andati lì per dire a Zelensky: guarda, che eh. prima o poi sì. bisognerà mettersi d'accordo. Adesso io l'ho detto così: è un tema molto serio, ma i giornali tedeschi, forse non a caso, l'hanno proprio scritto apertamente. Sì. Beh, è, è, è chiaro perché nel momento in cui cominciano a avvertirsi sulla vita quotidiana di milioni di persone gli effetti di questa situazione, la situazione, come dicevo, si fa, potrebbe farci preoccupante. Per cui, eh, quanto potremo reagire? Io, a, da un certo punto di vista, apprezzo il fatto che in Germania si sollevino voci, per esempio, la Confindustria tedesca, che chiaramente hanno delle grandissime industrie, i suoi portavoci hanno parlato ripetutamente di eh, effetti catastrofici in, e, eh, e non, effetti, da oggi, eh, non da oggi perché almeno esatto, due mesi fa già lo dicevo sì, sì. di effetti catastrofici uh, nell'eventualità di un'interruzione dei flussi di energia da parte della Russia quindi ci sono voci che si sollevano poi chiaramente al governo hanno un partito che è quello dei Verdi che da, io, è uno dei partiti incredibili, è uno dei partiti più guerrafondai che, che ci siano è un dato di fatto io lo ricordo il 1999 eh, il governo Schroeder Coalizione socialdemocratico con i Verdi, Joschka Fischer, ministero degli esteri, era un bombardatore ancora più convinto della Jugoslavia rispetto a quanto non lo fossero alcuni ministri americani, alcuni segretari americani. E in questo caso i Verdi sono ancora proprio sulle, collocati sulle posizioni più oltranziste per quanto concerne la gestione della crisi ucraina. E quindi c'è anche Scholz, si trova in una posizione obiettivamente molto scomoda perché si trova a dover mediare. Tra gli ambienti economici, i potentati economici che spingono in una direzione, e questi ambienti ultratantisti che gravitano attorno ai Verdi e la sua ministro degli Esteri, che eh, premono invece per un allineamento della Germania sulle posizioni polacche e Baltiche e addirittura britanniche. Perché qui la Gran Bretagna sta giocando un gioco tutto suo, a scapito dell'Unione Europea, come sempre. Com cerca sempre di agire per marginalizzare la Russia. E impedire la coesione europea e eh, molti leader europei in questo gioco continuano a caderci non so se per limiti culturali intellettuali o per eh, non so non so non, non riesco ad ipotizzare un'altra un ragione o meglio la ipotizzo, ma meglio che la, me la tenga per me uh -huh. Beh, comunque disaccoppiare la germania dalla russia eh, si sicuramente interessa io non penso che sia nell'interesse dell'europa ma personalmente eh. ma sicuramente il regno unito gli stati uniti eccetera credo che si lecchino le dita nel no? gioco è proprio quello il gioco è proprio quello all'origine di tutto c'è proprio quello è un tentativo che va avanti da mckinder i, i padri della geopolitica anglosassone mckinder Spikeman, parlavano proprio del, del pericolo che, si, che sarebbe scaturito dalla dalla prospettiva di un'instaurazione, una, diciamo, un di un rapporto strutturalmente collaborativo, sinergico, dire, diciamo, tra la Russia, lo spazio eh, russo e l'Europa, la propagine occidentale della massa continentale eurasiatica, perché dal collegamento da, tra le risorse naturali, eh, la, la potenza demografica e militare russa, tradizionale, e le tecnologie dell'Europa occidentale sarebbe scaturito un blocco economico in grado di relegare gli Stati Uniti a una, diciamo, in una condizione sostanzialmente secondaria, confinandoli nella loro insularità, il discorso loro tempano in questi termini. E per cui da, le potenze ang anglosassoni hanno sempre cercato di creare un cuneo, aprire una fattura, un vallo proprio, tra l'Europa continentale e la Russia. Proprio per spezzare questa potenziale sinergia che fa dell'Europa e, del, cioè, dell e della Russia e potenzialmente dell'Asia, perché in questo gioco si innestano anche i disegni cinesi della Belt Road Initiative: quindi un ponte continentale eh, eurasiatico che colleghi eh, Vladivostok a Lisbona, eh, Shanghai a Lisbona, e eh, che chiaramente, eh, che fra l'altro, non si riduca all'Europa all'Asia ma coinvolga anche l'Africa un blocco tricontinentale che è autosufficiente sotto ogni punto di vista di fronte a una prospettiva del genere gli Stati Uniti chiaramente agiscono nell'ottica che hanno mutuato dai, dai britannici e i britannici a loro volta hanno mutuato dai romani, divide tipper cercare di creare dissidi in tutto lo spazio continentale eurasiatico proprio per evitare eh, questa eh, diciamo questa integrazione pacifica e con, in teoria, nei disegni che c'era preposta la Russia, che ormai risultano pressoché irrealizzabili, eh, si sarebbe dovuta realizzare all'interno dello spazio continentale eurasiatico, quindi ferrovie, eh, vie gasdotti, oleodotti, strade, anche scambi culturali, perché la cultura non, non è che rivesta un ruolo secondario rispetto a questo... Quest'idea eh, avrebbero sarebbero dovuti fondersi per dar vita a un come dicevo a un blocco diciamo di, che raggruppa la maggior parte della popolazione mondiale la maggior parte delle risorse mondiali la maggior parte delle potenzialità militari mondiali gli Stati Uniti cercano di lavorare proprio per fomentare i dissidi creare frammentazione poi chiaramente il fatto che dal 1945 Euro, Euro, Euro, i paesi europei siano presidiati militarmente, eh, per usare un eufemismo fra l'altro, e anche dal punto di vista dell'intelligence politico, da, da, da, da agenti statunitensi e crea le condizioni affinché nel momento in cui si tratta di, decidi, di prendere e di assumere decisioni critiche che attengano le relazioni con l'estero, eh, il veto statunitense si fa valere, anche a costo di eh, ridurre l'Europa eh, alla fame. E io non voglio esagerare, ma credo che sia uno scenario di medio periodo piuttosto concreto, se cioè andiamo avanti su questa strada. Ma, tra l'altro, tu citavi prima la Confindustria tedesca, e gli allarmi precoci e reiterati della Confindustria tedesca. Ehm, mi chiedo se proprio in virtù dei loro rapporti storicamente buoni dal punto di vista economico con la Russia, non, non sapessero qualcosa anche che non hanno detto nel senso che lo scenario comunque a cui ci troviamo di fronte è che non siamo noi che rifiutiamo il gas russo perché noi continuiamo a comprarlo e felici di farlo e la russia che non ce lo vende più cioè questo sì. va detto va detto a chiare lettere perché sennò non si capisce cioè mi domando se quelli della Confindustria tedesca non avessero visto avanti non avessero capito che i politici, diciamo gli industriali, non avessero capito che i politici stavano sbagliando qualche conto. Non so che opinione ti sei fatto tu. Io credo di sì. Io credo che, in, in, in questo è un po' un discorso che ho sempre pensato, cioè il, il fatto che comunque questi industriali vivono nel mondo concreto, reale, hanno una rispondenza diretta tra quelle che sono le loro necessità e eh, le finalità ultime. Eh, quindi eh, sanno benissimo che eh, ogni dichiarazione, ogni presa di posizione ha un potenziale impatto. Nel momento in cui cominciano a vedere l'allineamento della Germania, eh, ha, ha, diciamo come dicevo prima, sulle posizioni quasi, quasi eh, tra mille forze e mille contro, perché in realtà sì, la Germania vocalmente... Verbalmente si esprime per l'Ucraina, eccetera, però ha posto il veto, e questo probabilmente ai russi non è sfuggito: ha posto per esempio il veto sulla fornitura di eh, carri Cari Leopard da parte della, della Spagna all'Ucraina. Ci sono delle remitenze chiare, conclamate. Il problema è che si trovano la, la, la, la Germania, non è un paese eh, come l'Italia, si diceva eh, a sovranità limitata, molto più che limitata sono paesi commissariati nel momento in cui si tratta di prendere come dicevo prima decisioni strategiche non hanno il minimo margine d'azione quindi più o meno devono farlo devono, devono muoversi a seconda di quelli che sono i diktat statunitensi a mio parere dopo ci sono dei potentati perché chiaramente la, la confindustria tedesca è un potentato che trascende di gran lunga i confini tedeschi prende posizione e magari riesce a strappare qualche piccola qualche diciamo, ammorbidimento ammormidim da parte della, della leadership politica ma a lato pratico diciamo, l'indirizzo ormai è segnato e a me io credo che la leadership cioè la confindustria tedesca eh, legga con orrore le, le, le esternazioni per esempio di Medvedev Medvedev era stato considerato per anni l'ala filo occidentale cioè la, la, il volto rispettabile del putinismo, mettiamola proprio nei termini che piace usare ai, ai nostri esperti televisivi, pseudo esperti televisivi. Mervedev eh, diciamo, il personaggio, l'esponente dell'apparato dell dirigenziale russo apparentemente più incline, più propenso all'apertura nei confronti dell'Occidente. Da qualche settimana a questa parte sta assumendo delle posizioni che lasciano interdetti, ha parlato di Macron come mangia ranocchie, di Draghi come Spaghettaro, di, di, di Scholz come mangia Wüstel, ha parlato che a suo, a suo parere gli occidentali andrebbero quasi eliminati, ha detto delle cose che segnalano, non, non è tanto il contenuto che sono discorsi che lasciano tempo che certo. trovano, ma è, è segnalano una, manca, una, una mancanza di volontà di ricucire i rapporti. La Russia ha voltato pagina e quando prende una decisione la Russia è irremovibile la storia dice questo è andata contro i suoi indirizzi poli, orientamenti politici economici, culturali che l'hanno caratterizzata da almeno 400 anni che ha sempre guardato verso l'Europa ha sempre avuto delle elite ha un'anima euroasiatica ma ha sempre avuto delle elite che guardavano verso l'Europa in questo momento sta facendo una torsione sta attuando una torsione da 180 gradi che la indirizza verso l'Asia e queste, questo tipo di esternazioni sono sintomatiche a mio parere. Signi, significano che, eh, sì, adesso noi andiamo avanti finché c'è la possibilità di andare avanti. Poi, una volta ottimato gli accordi economici, perché anche non è solo la Cina, anche l'India sta importando quantità di petrolio, di gas, di materie prime, di carbone, di materie prime russe a ritmi incredibili. Eh, quindi, è proprio un, un, una volta ultimato, definito formalizzato questo, questo rapporto, questa, questa alterazione, questo cambiamento sostanziale di approccio strategico verso il resto del mondo, la Russia potrebbe benissimo decretare la chiusura dei rubinetti e a quel punto io non so come potrebbe, cioè lo so, me lo immagino, non sono solo io averlo fatto, come potrebbe reagire un'economia di trasformazione come quella europea, tedesca in primis, italiana in secondo luogo. Certo, ma in, in, per, scusami se, se provo a, ad aggiungere qualche elemento al tuo discorso. Tra l'altro, mentre tu parlavi, è arrivata una domanda proprio sulla posizione della Germania nel conflitto ucraino, ma credo che tu abbia... Eh, c'è stata una perfetta coincidenza, credo che tu abbia risposto, no? Cioè, eh, tu hai detto che la Germania... Eh, eh, vorrebbe andare da una parte, ma è costretta in qualche modo dalle convenienze politiche, eccetera, andare dall'altra. Certo. Eh, io vorrei aggiungere qualche elemento alla, alla questione Russia-Europa, perché secondo me è molto interessante. Eh, ed è questa, tu dicevi un paese eurasiatico dove, però, il 60 e oltre del per cento della popolazione vive nella cosiddetta Russia europea, no? Certo. Quindi è, è ancora più significativa quella che tu chiami torsione, no? cioè il fatto che è un paese sostanzialmente eh, dal punto di vista della popolazione europeo che però ha, de ha deciso, perché secondo me l'hanno deciso più loro di noi, di mandarci a quel paese, perché la guerra in Ucraina, secondo me al di là delle questioni specifiche, il Donbass eccetera, è, per dirla con Beppe Grillo dei bei tempi, un gigantesco vaffa eh, inviato verso occidente e vorrei, vorrei aggiungere una cosa tu dicevi dell'india ma proprio oggi sono usciti i dati la russia è diventato il primo esportatore di petrolio in cina che a sua volta è il primo consumatore di petrolio del mondo e se non erro correggimi perché qui vengo proprio nel tuo quindi posso, posso sicuramente sbagliare la germania che era il primo fornitore di tecnologie alla russia adesso è diventato il secondo dopo la cina cioè c'è un, un processo di, di appunto. È come la Russia come uno portaerei per girare ci mette una vita, ma sta girando, e non è da oggi. Non so se tu concordi. Que sì, sì, questo europeo che... lo dico, ecco, insomma, mi, mi... No, no, ma io credo che la Russia abbia il discorso di Putin a San, a San, a San Pietroburgo è emblematico. La Russia eh, la, la mossa di scendere sul, sul, sul sentiero di guerra in Ucraina, rientra in un, in, un, in un disegno molto più ampio. Io dal primo momento l'ho sostenuto, la Russia si è, eh, ha, ha ritenuto che la misura fosse colma. Dal suo punto di vista ha tollerato eh, una, una serie infinita di sgarbi, di mancanza di rispetto. Ognuno valuterà a seconda delle proprie, eh, della propria sensibilità. Ma non credo che, molte di credo che molte di queste cose fossero fondate, dall'espansione della Nato al fatto di appoggiare la costruzione di linee di gasdotti e oleodotti che non transitassero tipo il Bakut-Pilisi-Seyan per esempio, che fatti costruiti apposta per saltare il territorio russo e attinge e collegare l'Unione Euro Europea a fonti che non fossero russe. Eh, lo prende l'Unione Europea, ha un senso, gli americani lo patrocinano, è un altro. La strumentalizzazione, per esempio il fatto di usare... Eh, un corpo di terroristi fondamentalmente in funzione antisiriana per colpire quello che è il principale alleato della Russia sul Mediterraneo. È una serie infinita, ma si potrebbe tornare prima alla guerra della Jugoslavia. Io credo che la Russia intravedesse proprio quello spettro: la frammentazione, la balcanizzazione. C'è un piccolo problema di, di collegamento e siccome siamo in diretta, subentro io, io vorrei completare, cioè intervengo per, per via di questo problema soprattutto, però eh, sono d'accordo con quello che dice Giacomo Gabellini, e cioè eh, qui c'è il, il, il problema travalica di molto, il, la questione peraltro crudele, orrenda, eh, di questa invasione russa del, dell'Ucraina, ecco eh? forse Giacomo è, è tornato no, a eh, suo completario, sì, sì. No, dicevo che sì, sì, la questione, è proprio quella. Eh, il, il fatto che eh, la Russia sta cercando di ridisegnare gli equilibri internazionali, e ci sta, e ci sta facendo facendo leva proprio sulle. Pro sui propri punti di forza che è la, la, sua, la sua estensione geografica la sua dotazione di materie prime perché eh, vorrei aprire una piccola parentesi io ho sempre pensato che ehm, eh, la concezione economicistica che abbiamo noi in Occidente sia una, cosa, una delle catastrofi più grandi si è pensato che la Russia è un'economia sottosviluppata dopo ci si rende conto che l'85-90% delle cose che ti servono per la vita quotidiana per cui i fertilizzanti, e le materie prime, ti vengono tutte dalla Russia. Nel momento in cui la Russia decreta la chiusura di questi, di questi uh, canali di, diciamo, di fornitura, noi andiamo in vacca. Questa è una cosa che noi dobbiamo cominciare a capire e non è il PIL, il metro di misura, è il fatto che qui hanno, la Russia ha un'economia che si basa su cose reali indispensabili per la maggior parte della popolazione mondiale che non vive di netflix non vive di, eh, di consulenze ma vive più prosaicamente di eh, ha bisogno di garanzie per quanto riguarda il... e neanche neanche di volkswagen visto che stiamo eh, parlando di germania eh, no è meglio avere la pagnotta e non avere è sintomatico l'allineamento perché si chiama, io lo chiamo così eh, sotto forma di astensione, sotto forma di vari velati di distinguo, ma da parte di gran parte dei paesi africani all'ONU. L'Africa, all quasi in massa, in la, la gran parte delle popolazioni o hanno votato a favore della Russia o hanno, si sono astenute dalla condanna dell'operazione russa e la maggior parte dei paesi del mondo non si è nemmeno sognata di eh, aderire alla campagna sanzionatoria. Nel resto del mondo ci inserisco anche la Turchia che fa parte della Nato che è parte Nato dal 1954 che è un bastione fondamentale della Nato ma che come ha eh, ribadito Erdogan diverse volte per noi la Russia è un partner strategico indispensabile non possiamo farne a meno e guarda caso la Russia cioè la, la, la, la Turchia cosa sta facendo? sta accogliendo i turisti russi che non vengono più in Italia mentre noi ci siamo adeguati alle politiche statunitensi Erdogan, personaggio che non riscuote certamente le mie simpatie però ha la capacità di scernere ogni tanto quelli che sono gli interessi nazionali e di cavalcarli fino in fondo. In questo caso ne ha dato prova. E noi invece abbiamo tutto da rimetterci da, da questa situazione. Per cui credo che la Russia stia proprio facendo leva su questi paesi che non sono, diciamo, sul sud del mondo, per usare una retorica un po', un po desueta. Sta cercando di di riorientare, di, di raccogliere alleanze a livello internazionale che oltre alla Cina, oltre ai BRICS, ricomprendano molti paesi del sud del mondo che sembrano particolarmente ricettivi a quelli che sono i messaggi del Cremlino. Sono paesi che hanno le materie prime, e sono paesi che hanno un, una demografia prorompente nella maggior parte dei casi. E siamo decadenti, siamo decadenti e anziché frenare questo processo di decadenza negli occidentali la stiamo assecondando a mio parere sotto ogni punto di vista eh, è arrivata una domanda il riarmo tedesco che cosa ne pensi strutturale spinto dalla contingenza della guerra qual è il suo significato profondo eh, è una questione eh, piuttosto, piuttosto delicata mi piace ricordare che nessuno se ne ricorda, ma nel 1990, all'atto della unificazione tedesca, la unificazione tedesca fu resa possibile, come è noto, da un accordo verbale, non messo per iscritto, ma confermato da fonti tedesche, francesi, britanniche, eccetera, tra James Baker, George Bush, Gorbachev, Shevardnadze fondamentalmente, in base al quale l'Unione la, eh, la, Sovietica autorizzava l'unificazione tedesca e la contestuale entrata del paese unificato nella Nato, a patto che la Nato non si, non si sarebbe espansa di un'unghia al di là dello, del, diciamo, del confine orientale della Germania. Ma di più, l'accordo prevedeva anche che i eh, contingenti militari occidentali non sarebbero entrati nell'ex DDR, quindi nell'ex Germania Est un accordo che a quanto pare era stato accettato da tutti e dato per scondato. E molti non si sono resi conto dell'enormità di, dell di questa concessione da parte di un paese come l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica, è, è, Russia zarista prima, nella prima guerra mondiale, Unione Sovietica nella seconda, ha avuto 30-35 milioni di morti proprio per combattere le invasioni tedesche. È qualcosa, di, è qualcosa di, di veramente enorme autorizzare la riunificazione di un paese che a livello storico aveva avuto quel tipo di, eh, di rilevanza, eh, anche a, li a livello psicologico. Basti pensare, per esempio, che ogni volta che si parla di esercito comunitario, i francesi, ancora terrorizzati dalle campagne dell'Ottocento di Bismarck, eh, mettono rigor rigorosamente il veto perché comunque devono tenere sotto, sotto controllo la la potenza militare tedesca e in questo, in questo contesto la richiesta di adesione alla Nato di, di, di Finlandia e Svezia e la, eh, il piano di riarmo tedesco da 100 miliardi di euro così deciso in, in un secondo al quale ha fatto poi come al solito eh, a rimorchio è venuto l'approvazione da parte del Parlamento italiano dell'allineamento dei, dei, dei, dei livelli di spesa ai canoni della Nato quindi 2% del PIL quota che non era mai stata raggiunta finora ma sull'onda degli eventi in Ucraina è stata decretata eh, configura uno scenario piuttosto particolare, conflittuale perché una, un riarmo da 100 miliardi di euro così deciso di punto in bianco eh, da parte di un paese come la Russia può avere delle implicazioni di non poco conto anche perché colloca la Germania uno dei paesi con la spesa militare in rapporto al PIL è piuttosto in alto 100 miliardi in più in, diciamo in un sol colpo e quindi a questa manovra corrisponderanno delle contramanovre da parte dei russi per forza di, di cose che comporteranno probabilmente lo schieramento di una serie di strutture missilistiche orientate non solo sul Baltico ma anche contro la Germania comporterà eh, l'esasperazione dei toni in termini diplomatici e aumenterà incrementerà per forza di cose il clima di sospetto eh, quindi invener invenerirà il clima e in un contesto del genere basta una scintilla per dar fuoco alle polveri. E io la vedo molto molto critica la situazione, quindi credo che eh, colgo con favore, anche se strumentale, mh, per i suoi esiti finali, il la... blocco momentaneo del processo di adesione alla Nato dei paesi scandinavi, perché allungare... Eh, Parlano tutti di NATO, mi piacerebbe che qualcuno leggesse lo statuto della NATO. L'articolo 10 della NATO parla di, eh, stabilisce come criterio per l'inglobamento di, di un nuovo candidato il fatto di accrescere la sicurezza comune dell'intera alleanza. Io vorrei sapere eh, come, si possa, come si può pensare che eh, i paesi, l'Italia, i paesi che già aderiscono alla NATO, quali vantaggi possono trarre in termini di sicurezza dall'allungamento del confine diretto tra la Russia e, e, e il fronte NATO di qualche migliaio di chilometri, perché il confine... 1340 eh, la Finlandia. È una cosa, beh, quindi si si... qualora venissero degli argini a questa ibris, mi viene da dire, questa ibris da parte occidentale, sono dal mio punto di vista ben accetti. E chiaramente eh, mi auguro che la Germania... Eh, Devo essere sincero, mi auguro che i Verdi eh, vengano messi in minoranza, vengano ridotti nella condizione di non, non nuocere e quindi ricondotti a una ragionevolezza, perché in questo momento stanno, mi sembra, mi sembra di vedere che in Europa stiano prendendo piede le posizioni più oltreattiste e meno inclini alla soluzione diplomatica. E nel momento in cui prendono prova nera, le dichiarazioni allucinanti, a mio parere, del capo di stato maggiore dell'esercito britannico che ha parlato del. del ha dichiarato apertamente che l'Europa deve prepararsi a, a combattere una nuova guerra sul proprio territorio per arginare l'aggressività russa se cominciano a prendere piede queste posizioni è pericoloso io naturalmente ricordo a chi ci ascolta che qui siamo aperti alle domande e anzi ci fanno molto piacere e quella che ti faccio io adesso vorrebbe essere appunto comunque la mia eh, la mia ultima, eh, un po' ritornando da dove siamo partiti, no? cioè dall'era Merkel, io ho cercato di essere come dire, benevolo verso la signora che adesso come sempre succede quando quelli grossi escono di scena poi spuntano tutti i critici, no? mentre quando sono al potere i critici, guarda caso, si, sono eh. molto più rari, però detto questo, la Merkel, in quanto cancelliere tedesco, esattamente come il presidente francese, è stata per otto anni la garante dei cosiddetti accordi di Minsk. no? E onestamente parlando, nella Francia, nel, nella Germania hanno fatto assolutamente nulla per questi accordi di Minsk, o comunque per intervenire in maniera un po' decisa sulla crisi del Donbass, che come invece sentiamo adesso dire ogni minuto è una crisi europea, l'Ucraina è un paese europeo, eh, eccetera, eccetera. Quindi anche otto anni di crisi del Donbass sono stati otto anni di crisi in Europa, per cui l'Europa non ha fatto nulla no, di positivo, o pochissimo diciamo. Collego questo con quello che stavamo dicendo di questa Germania che eh, è il colosso europeo, ma che adesso in questa crisi sembra smarrita, non sa bene dove battere la testa, a chi rivolgersi, eh, va un, si fa un po' tirare dalla, per la giacchetta da tutti, prende le decisioni, poi, poi cerca di affondarle, insomma... non sa bene. A, Alla fine questo colosso tedesco, colosso europeo, però non sembra con una capacità di iniziativa politica, cioè non all'altezza della sua potenza, è, è più grosso che forte, ecco, non so come dire. No, no, sono pienamente d'accordo, io credo che 50 anni di guerra fredda abbiano avuto un effetto piuttosto dirompente in termini di diseducazione al pensiero strategico dell'elite europea. Per cui gli europei si sono confinati in una, diciamo in una forma, sono ridotti a una forma mentis che li ha portati a pensare che eh, tutto fosse garantito, che bastava comunque pensare al, a ritagliare i nuovi spazi economici, nuovi mercati, eh, basta guardare le schermaglie dell'Unione Europea sul rapporto deficit bill dell'Italia, che è costato la nomina di un ministro come Savona, cioè su quello ci si accapiglia ma sulle cose che veramente attengono al futuro dell'Unione Europea eh, lì non, non, non se ne parla quindi ognuno va in, in ordine sparso, come giustamente dicevi tu eh, di fronte a una sfida epocale come quella posta dalla, dalla crisi dal, dalle generazioni della crisi anzi direi prima tu giustamente hai ricordato gli accordi di Minsk vorrei ricordare che gli accordi di Minsk l'Unione Europea aveva, eh, era stata raggiunta attraverso il cosiddetto quartetto Normandia quindi Russia, Ucraina Germania, Francia, garanti di questo accordo, e, e Francia e Germania si erano addirittura espressi eh, a favore della mh, graduale revoca delle sanzioni alla Russia, che erano state imposte sull'onda dell'inglobamento, dell dell'incorporazione della Crimea, in caso di osservanza degli accordi di Minsk. Ma poi, alla fine, le sanzioni sono rimaste in vigore, quasi che solo la Russia fosse responsabile dell'osservanza degli accordi di Minsk e non anche l'Ucraina. L'Ucraina ha continuato a beneficiare di finanziamenti europei, poi come abbiamo visto non solo di finanziamenti europei, di... sono arrivati istruttori NATO che hanno formato l'esercito ucraino, l'hanno formato per otto anni. Lo stesso Poroshenko in questi giorni ha dichiarato apertamente che sì, gli accordi di Minsk sono stati solo una misura strumentale per prendere tempo e crescere economicamente per prepararci a quello che stiamo vivendo adesso. E io nel... quantomeno mi sarei aspettato dagli europei che adottassero se fossero stati in buona fede ben inteso adottassero misure di, eh, diciamo di vincolanti nei confronti de dell'Ucraina io ti sostengo erogo finanziamenti ti aiuto a rimetterti in serto ma a patto che tu a patto di eh, avere contezza di un tuo concreto impegno a favore dell'osservanza di questi accordi che tu hai firmato invece così non è stato eh, l'Ucraina ha continuato a beneficiare a fondo perduto dei finanziamenti europei probabilmente dietro un toglierei probabilmente, dietro il pungolo statunitense, ma anche, secondo me, dietro il pungolo tedesco, perché la Germania, come sempre, a mio parere, intravedeva nel, nel rovesciamento di Yanukovic e nel, nell'instaurazione di un governo pro-occidentale la possibilità di, di allargare questo spazio di cui parlavo prima, spazio economico, questa periferia fordista dell'industria manifatturiera tedesca, anche di ricompenderci anche l'Ucraina. Quindi l'altro d'accordo, infatti, subito dopo... Eh, il put di Euromaidan e l'instaurazione del governo, che il governo di, ad interim, eh, Yatsenyuk mi ricordo era un banchiere piuttosto gradito a Vittoria Nulan, eh, la, prima, la prima mostra dell'Unione dell Europea fu quella di sbloccare l'accordo di associazione con l'Ucraina che facilitava per esempio gli investimenti occidentali in Ucraina, la rimozione di alcune barriere doganali facilitando gli investimenti, si ammodernavano nell'ottica tedesca come al solito, si ammodernavano le fabbriche, gli impianti industriali eh, ucraini, gli si adeguava alle necessità dell'apparato, dell'hub industriale tedesco e quindi la Germania otteneva un'ulteriore area geoeconomica per sé. Il problema è che questo gioco, come dicevo prima, gli si è ritorto contro, un po' perché lei degli interessi russi, la e dalla Russia alla Germania ci compra energia. Un po' per credere degli interessi statunitensi, perché gli interessi statunitensi sì, tu integri l'Ucraina, in ma non devi più comprare eh, idrocarburi russi. Quindi la Germania si è ritrovata in questa contraddizione fondamentale, strategica, e, e finché i nodi non sono venuti al pettine. E adesso che sono venuti al pettine, non sa più come uscire da questo ginepraio. Io credo che con questa tua frase possiamo anche chiudere questa nostra conversazione. È un'ora, ti ringrazio tantissimo del tuo tempo della tua disponibilità e delle conoscenze che hai messo a disposizione di noi tutti. Vorrei ricordare chi è arrivato fin qui che, eh, o anche chi non ci è arrivato, anzi soprattutto quelli, che eh, domani questa, questa, questo nostro incontro con Giacomo Gabellini, esperto di politica internazionale e geopolitica e autore, siccome abbiamo parlato, di Germania lo segnalo di questo, di questo libro dedicato appunto alla continuità politica, economica e strategica della Germania così si intitola Go GoWare Editore e eh, niente, ricordo che domani questa conversazione andrà, eh, sarà caricata su YouTube quindi chi vuole la può recuperare per intero chi è mancato ha una grande fortuna perché così può invece eh, Rifarsi e io ringrazio tutti, ringrazio soprattutto Giacomo Gabellini in, in primo luogo, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e ringrazio sottosopra, io sono Fungio Scaglione e vi dico che questo è stato, vista la, ormai l'estate alle porte, il calore che impazza, è stato il nostro ultimo appuntamento, ci si rivede a settembre con tante altre Belle iniziative, spero seguite come questa. Grazie a tutti, grazie Giacomo e buona serata a tutti.